Ciao, sono Luca di Mister Gadget e oggi affrontiamo un vero gioiello, Sony Xperia XZ3 devo fare molta attenzione quando pronuncio il nome di questo telefono perché sulla X potrebbe partirmi la dentina, no? nel senso che è complicato Sony Xperia XZ3, un prodotto molto interessante, un prodotto completo con una confezione che purtroppo non posso mostrarvi nella sua versione definitiva no? questo è il telefono ma lo guardiamo dopo, nel senso che in questa confezione mancano le cuffie che invece troverete in acquisto però vi posso dire che ci sarà un adattatore da USB Type-C eh, a cuffia eh, da, con jack da 3 mm, e mezzo, c'è il cavo con l'adattatore eh, USB Type-C, tra l'altro USB Type-C 3.1 e poi c'è il caricabatteria, su questo dovremmo disquisire a lungo eh, perché, ehm, ve lo dico dopo perché intanto guardiamo il telefono da vicino Faccio una doverosa promessa per voi che siete velocissimi, attentissimi e puntualissimi, vedrete che non c'è una sim inserita in questo telefono perché ne sto provando talmente tanti che l'ho dovuta togliere in questi giorni per eh, provare altro. Allora. Uh, un display da 6 pollici con una uh, ratio 18 noni e con una definizione 1440x2880 uh, questo è un display P-OLED è la prima volta che Sony uh, produce un OLED e vorrei farvi vedere insomma, angolo di uh, lettura quasi da capottamento no? che avete girato il telefono e ancora riuscite a leggerlo uh, fino in fondo faccio notare anche uh, lo schermo uh, curvo con cui è realizzato uh, so, questo uh, telefono ripeto con una diagonale da eh, 6 pollici, un peso tra l'altro di 193 grammi, non eh, roba da poco, vetro anche dietro che tra l'altro abilita eh, l'utilizzo del eh, caricamento wireless del eh, telefono. Sensore delle impronte digitali in questo punto, fotocamera da eh, 19 megapixel, eh, fotocamera da 13 megapixel invece sulla parte eh, frontale. Sotto abbiamo già detto USB Type-C nella versione eh, 3.1 quindi eh, l'ultima che si conosca. Su questo da questo lato il controllo del volume per noi è volume rocker, da questa parte invece il pulsante d'accensione e nella parte inferiore c'è il pulsante per l'accesso immediato alla eh, fotocamera che è una delle caratteristiche tipiche eh, dei eh, prodotti Sony. Esteticamente molto bello, un po' effetto saponetta per il vetro ma si tratta di un prodotto veramente ok portiamo anche da vicino questo sony che ha diverse caratteristiche molto particolari poi entreremo nei dettagli del software più specifici del telefono telefono che ha android 9 eh, a bordo un eh, telefono che ha un'interfaccia molto molto molto di gran lunga semplificata rispetto eh, a quello che siamo stati abituati a vedere nella eh, storia di sony no? vedete eh, un telefono eh, molto minimal se noi guardiamo eh, passo passo eh, quelle che eh, sono essenzialmente le, le opzioni che il eh, telefono mostra eh, vedrete che insomma, non abbiamo eh, un ventaglio di opzioni vastissimo soprattutto per quanto riguarda le eh, gestures diciamo che rispetto ad un produttore ad esempio eh, cinese se vede, i telefoni cinesi sono eh, carichissimi di questo genere di opzioni qua invece abbiamo tutto sommato eh, un software molto fedele c'è però la parte Xperia Assist eh, con... Eh, l'aiuto per trasferire da un telefono all'altro, per la modalità stamina per eh, la batteria, la ricarica della batteria che viene eh, assistita con l'ultimo 20% che viene erogato praticamente poco prima della vostra sveglia, il telefono impara quali sono le vostre abitudini, fa in modo da, di preservare la batteria e poi la possibilità di fare eh, la pulizia eh, intelligente del eh, telefono. Abbiamo detto eh, abbiamo Android 9.0 eh, a bordo, con un diciamo, buon livello del software, dentro c'è un processore Snapdragon 845, eh, questo è un telefono tra l'altro interessante perché eh, ci sono 4GB di RAM con 64GB di eh, memoria, eh, solo a Taiwan c'è una versione con... 6 giga, vedete mh, telefono comunque eh, veloce, reattivo, eh, quando è entrata e uscita dai software ehm, più semplici eh, diciamo che il livello eh, di velocità e di reattività del eh, telefono è veramente eh, notevole. Da sottolineare l'audio stereo, ci sono due eh, altoparlanti eh, nella parte frontale del eh, telefono, vediamo subito eh, come si comportano sentendo la musica di Radio Number One che è la casa di Mr. Gadget, volume altissimo che viene erogato in questo punto e poi nella parte, fermiamo un attimo, eh, erogato nel punto qua in alto quindi dalla capsula in pratica del telefono e poi da una feritoia che viene posta eh, tra il display e eh, la scocca eh, del eh, telefono eh, si tratta veramente di un prodotto eh, ben fatto, eh, diciamo che ci sono alcune cose che lasciano qualche punto di domanda Voglio farvi vedere una di queste cose, con l'intelligenza artificiale voi avete la possibilità di accedere quando il telefono decide di farlo, questa è una delle ragioni per cui eh, a volte insomma, sono un po' innervosito, Vedete, eh, a questo, di accedere a questo eh, menu contestuale, questo è un menu che eh, viene attivato dunque con un eh, tocco della eh, parte laterale del display, un menu che... Eh, tra l'altro si evolve e cambia a seconda di quelle che sono eh, le abitudini che voi eh, avete nell'utilizzo del telefono eh, le opzioni che vengono presentate qui possono cambiare a seconda del luogo e dell'ora in cui voi attivate questo eh, piccolo menu contestuale che dovrebbe suggerirvi eh, le vostre eh, applicazioni preferite eh, sempre ovviamente che l'intelligenza artificiale faccia davvero il eh, suo lavoro eh, sony ha utilizzato l'intelligenza artificiale anche per altre funzioni del eh, telefono ce n'è una in particolare quando il telefono è spento e voi lo accendete in, lo muovete in questa posizione attivando il telefono. Io devo dire che sto cercando di replicare questa funzione già da un milione di volte. Perché voi girate il telefono e il telefono dovrebbe, a questo punto, permettervi di accedere direttamente alla fotocamera. No? Il telefono, ad esempio, io lo riappoggio in questo momento lo appoggio qua prendo il telefono lo metto in questa posizione ecco vedete che in questo caso ha risposto al mio comando se io schiaccio qua al centro ho la eh, fotocamera che è pronta per il funzionamento. Già che ci siamo, eh, guardiamola questa fotocamera con eh, un'interfaccia eh, rinnovato che vi permette di accedere ad alcune delle funzionalità principali, eh, vi faccio notare ad esempio questo eh, selfie ritratto, vuol dire che eh, con la fotocamera anteriore eh, potete eh, attivare molti effetti in eh, real time, ad esempio il viso magro, ritoccare l'aspetto eh, la, ehm, dei vostri occhi, insomma delle funzionalità che... Se avete più di 12 anni probabilmente non lo userete mai, però... Eh, insomma, ci sono effetti di eh, realtà aumentata, eh, Google Lens, eh, poi l'effetto bokeh, quindi con eh, la sfocatura del, eh, vostro, eh, del, mh, della vostra eh, foto e poi dello sfondo, ovviamente della fotografia, e poi vi faccio notare anche l'effetto rallentatore. Qui bisogna eh, notare il fatto che Sony è l'unica, eh, e eh, torno a farvi vedere insomma, questo elemento: Sony è l'unica eh, che vi permette eh, di fare il super slow motion a 960 fps frame al secondo con un filmato girato in Full HD. Questo grazie alla fotocamera posteriore da 19 megapixel con apertura 2.0, ci sono dei pixeloni da 1,22 micron, la possibilità di girare un filmato 4K con 30 frame al secondo che viene stabilizzato elettronicamente. Nella parte frontale invece del eh, telefono avete una fotocamera da 13 megapixel apertura 1.9 curiosamente con una eh, un'apertura superiore a quella della fotocamera principale in questo caso potete eh, girare video fino a 1080 pixel con 30 frame al secondo sia con la fotocamera principale che la fotocamera posteriore potete eh, lavorare eh, con le riprese scattate con HDR, no? vedete l'HDR potete eh, gestirlo in questa parte eh, contestuale del eh, vostro eh, menu potete scegliere l'illuminazione anche nel corso della vostra ripresa e poi potete passare invece alla modalità fotocamera che vedete vi permette in questo punto di selezionare immediatamente il formato della fotografia, vi permette di attivare lo scatto ritardato, la gestione del flash e poi l'esposizione del punto che voi metterete a fuoco con il dito. Allora la fotocamera vi devo dire è buona, ma non perfetta, questa è sempre una cosa curiosa, no? Sony eh, fa i sensori che vengono eh, acquistati da molte altre eh, aziende, eppure il risultato a volte è inferiore a quello di altri eh, produttori che usano eh, i sensori di eh, Sony, questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto, ma insomma, tant'è che funziona così, un'altra eh, cosa che vi segnalo, avete visto che eh, appare la mia mano il sensore è posto molto in basso e quindi dovete fare molta attenzione quando scattate una fotografia perché la mano può dare eh, spesso fastidio vedete in questo caso io sto impugnando il telefono in modo che è abbastanza eh, normale dovete fare attenzione che la mano eh, non eh, ostacoli eh, il telefono vedete scatto eh, veloce ma non velocissimo, eh, spesso eh, se fate uno scatto ad un eh, soggetto in movimento vi risulterà una foto eh, che, che mh, viene sfocata, e allora eh, conviene utilizzare il sistema della raffica eh, di scatti, poi una volta che avete fatto eh, questa cosa, cioè di tenere il pulsante, eh, potete andare a scegliere quale secondo voi è lo eh, scatto migliore da andare a conservare e lo potete fare in un modo eh, molto molto semplice, dicevo fotocamera buona ma non eccellente e questo un po' mi ha eh, sorpreso. Vi faccio notare, prima vi facevo vedere la posizione della fotocamera eh, posteriore un po' particolare, anche il sensore delle impronte digitali è messo in un punto dove insomma io non sempre vado a, a centrare il sensore. Quello che mi capita, io guardate, spesso impugno il telefono in questo modo. Quello che mi è capitato più di una volta è di andare a mettere il dito sulla fotocamera posteriore perché diciamo che la posizione del sensore delle impronte non è esattamente la migliore possibile ed immaginabile. Ma allora, com'è questo telefono? Allora, devo dire che io avevo molto entusiasmo quando eh, l'ho visto nel primo momento mh, mi ha colpito molto dal punto di vista proprio eh, estetico, poi usandolo tutti i giorni devo dire che ho un po' ridotto questo eh, entusiasmo. Il display è bellissimo, eh, ricordo eh, che ci sono 6 eh, pollici di eh, diagonale, eh, 92,9 cm eh, quadrati di eh, superficie del eh, display, l'80,5% di proporzione tra la superficie totale del telefono e eh, eh, la superficie dello schermo eh, c'è il Gorilla Glass 5 che eh, lo protegge, tra l'altro ci sono tante tecnologie al suo interno eh, che sono tipiche di Sony, eh, il Triluminous Display, eh, il, eh, il motore anche che l'ex reality Engine c'è l'HDR10 nella riproduzione eh, dei contenuti con una qualità veramente eh, superlativa insomma se io prendo questo telefono per le mani trovo che sia un prodotto bello da vedere batteria eh, da 3300 mAh con la scelta di utilizzare il eh, power eh, delivery con l'USB vuol dire che questo non rende compatibile questo telefono con eh, il quick charge eh, di Qualcomm eh, c'è la carica eh, wire la batteria arriva a fine giornata, ma attenzione perché se fate un uso super intenso c'è il rischio che eh, nel pomeriggio eh, si debba dare una bottarella di carica eh, alla vostra batteria. Mm, abbiamo detto Snapdragon 845 all'interno, 64 giga di memoria, forse un po' pochi per un top di gamma, 4 giga di RAM. Eh, c'è la versione di Taiwan con eh, 6 giga di RAM, ma ovviamente da noi eh, non eh, arriva. Eh, insomma, tutto sommato devo dire un telefono ben fatto ma ho la sensazione che pur essendo così bello da vedere e così completo non sia ancora sufficiente per far fare un salto in avanti a Sony voi cosa ne pensate?